Salve a tutti, il mio nome è Riccardo Righi, sono un borsista di ricerca dell'Università eh, di Modena e Reggio Emilia, in particolar modo lavoro a, eh, presso il Dipartimento di Economia Marco Biaggi. Eh, dopo cinque anni di, eh, di studio al Dipartimento di Economia, dove ho conseguito laurea triennale, laurea magistrale, ho poi conseguito il dottorato di ricerca all'Università di Bologna, e eh, in pratica sono qui per dirvi che ho registrato una serie di lezioni eh, sull'utilizzo del software eh, Stata le lezioni in totale sono 12, sono suddivise in quattro moduli, ognuno dei quali contiene eh, tre lezioni che in modo graduale affrontano diversi eh, temi e diversi comandi legati all'utilizzo di Stato. Da un'introduzione ai comandi per l'elaborazione del database fino alla produzione di elaborazioni e alla produzione di cicli e comunque utilizzo di comandi piuttosto, eh, piuttosto avanzati. E con questo si conclude il, questa breve presentazione. Spero che il corso vi possa essere utile non solo all'interno del, eh, del percorso di studi, ma anche a seguire in ambito, eh, in ambito lavorativo. Un cordiale saluto a tutti e arrivederci. A presto.